Cuore di sfogliatella. siamo a Napoli in via Corso Novara F e a Napoli piazza Garibaldi 93 94. Telefono 285 685. Cuore di sfogliatella chiocciolagmail.com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 Sidelmed SPA, verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Buonasera e benvenuti a questa decima puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Gaz Magazine. Il tema della puntata di questa sera è la crisi del teatro. Passo quindi a presentare gli ospiti in studio. Eh, Massimo Carrino, attore, Buonasera. Lello Pirone, attore, l'attrice Natalia Cretella Buonasera. e il ballerino Renato Cinquegrana. Buonasera. Prima di passare la parola a Sergio voglio ricordare che è possibile seguirci anche sui canali social, saremo in diretta uh, Facebook sulla pagina Sergio Andrisano 2 e potrete interagire con gli ospiti in studio chiamando al numero sovraimpressione. A te Sergio. Grazie Giussi, puntuale, precisa e brava come sempre, buonasera a tutti, buonasera e benvenuti ai nostri amici ospiti in studio, stasera parleremo, nostro malgrado perché ci piacerebbe parlare diversamente del teatro, il teatro è cultura, è arte ma soprattutto è il motore che fa anche riflettere, anche il teatro comico no? ci fa, ci traspone un po' le, le immagini di personaggi di, di vita reale. Eh, buonasera Massimo, partiamo da te. Eh... No, ah, una ho cosa dimenticato importante. una cosa, importantissima. Una cosa dimenticato importante. Una cosa importantissima. Noi, noi dobbiamo, dobbiamo salutare <ride> il collegamento esterno con Rado Taranto. No, io non avevo dimenticato questo, stavo io per dargli sì. la parola. Io ho dimenticato di salutare gli amici del Teatro Lendi di Sant'Arpino, una struttura meravigliosa, vi invito di andare a visitarla appena eh, sarà possibile. E poi devo salutare la mia amica dolcissima, bellissima e bravissima, Gio Di Sarno. Ciao Gio, ci vediamo prestissimo a Napoli. Quindi in collegamento, prima di dare la parola, mi scuserà Massimo, abbiamo il nostro carissimo amico mm -hmm. maestro... Corrado Taranto. Buonasera. Non sento nulla. Bene. Ah, e questa non è una bella notizia. Noi ti sentiamo perfettamente. Eh, eh, chiediamo. Sento. Perfetto, la regia Adesso. ha immediatamente. Buonasera, maestro, come va innanzitutto? Benissimo. Perfetto, Benissimo. abbiamo un parterre molto bello e abbiamo il privilegio di averti in collegamento da esterna. E il, la crisi del teatro è il tema della serata una prima battuta proprio a mazza secca a freddo, una tua opinione e il 27 è l'ennesima presa del fiume li tieniti libero di dire tutto ciò che vuoi <ride> avrei detto culo però non mi <ride> dirò un grande come sempre allora Prima di, prima di ritornare su Corrado, eh, Massimo, ti tocca, come stavo dicendo, la crisi del teatro è qualcosa di cui non vorremmo mai dovuto avere, fare addirittura una, una trasmissione, una puntata dedicata alla crisi. Ci piace parlare di teatro come fatto di vita, di movimento, di contatto con il pubblico. Come vedete anche in sala abbiamo un pubblico numerosissimo, grazie pubblico. Vai Massimo. Eh, noi siamo oggi a distanza quasi di un anno. E qui praticamente siamo eh, vari attori tra cui ci sono due, due attori molto, molto, molto importanti di rilievo ehm, con cui ho avuto l'onore di lavorare e proprio in questi tempi, noi l'anno scorso, noi lo dicevamo prima eravamo in compagnia insieme e eravamo in scena al Teatro Totò quando improvvisamente eh, questa catastrofe si è Catastrofe ah, culturale mucca. oltre che sanitaria? Ma non solo, ma anche perché tra parentesi io ricordo che noi eravamo, durante le prove avevamo queste notizie che arrivavano dalla Cina ma sai, la, la solita, con la solita leggerezza È io lontano. da buon ipocondrio non ho mai preso niente con leggerezza questo lo voglio dire perché mi sono sempre preoccupato già avevo la mucchina, già mi portavo tutto cosa tranne la mascherina perché chiaramente non, non abbiamo una cultura della mascherina rispetto ai cinesi e ai giapponesi invece che ce l'hanno tra parentesi, faccio, apro e chiudo la parentesi la mascherina non ha fatto altro che abbattere e L'influenza quest'anno Quindi tutti coloro che avevano le influenze I vari virus influenzali L'hanno abbattuto grazie al distanziamento sociale e alla mascherina Mi sembra Medicina 33 quasi oh, ma... <ride> verità, Mi sento quasi veramente Tenete assurdo. presente che è una puntata Per certi aspetti seriosa Quasi a, a livello del drammatico Però siamo con degli attori straordinari Qualche battuta è, è d'obbligo no, e, e devo dirti sinceramente che Quando eravamo in scena insomma, C'era l'entusiasmo, c'era l'emozione e veramente c'è stato, io ricordo, non posso mai dimenticare, nella chat comune che avevamo quando è arrivata proprio la notizia, eh, ricordo Lucio Pierri, il nostro capocomico e eh, regista, eh, che ha annunciato di stare ragazzi, purtroppo stanno aspettando la chiusura della borsa. Eh, perché giustamente chiaramente a livello economico doveva chiudere la borsa per poi fare il lockdown di cui noi non sapevamo solo una, il nome ma perché forse la, probabilmente l'avevamo visto in qualche film ma solo lockdown non l'avevamo mai vissuto poi soprattutto per i teatri per, per gli eventi ma chi immaginava che quella platea di pubblico quelle, quelle, quelle, quelle emozioni si spegnevano all'improvviso in quest'arco di anno e eh, mi aggancio a quello che diceva Corrado non si è fatto assolutamente Niente, niente. I bonus, ristori, eh, protocolli. Almeno i protocolli. Eh, io parlo proprio di protocolli a livello normativo. Non, non ho mai visto Ti fino a un un protocollo. Mi stai rubando la seconda, vai, vai, vai Vai, vai. Lello, mm. non è stato fatto nulla, cosa doveva essere fatto e non Intanto è stato fatto? io vorrei aggiungere proprio così una codina a quella che diceva l'amico Massimo, perché io devo dire la verità, tutto questo desiderio di tenere questa mascherina e di un pigliano bello catarra, quello che si prende ogni anno, a verità non sentivo proprio il bisogno ti scatta l'applauso, sei dalla regia <ride> no io non, non volevo proprio, io volevo più catato, tranquillo, pochi freddi per creare gli angelo mettere in, in non mi sento buona non, non mi oggi? chiamate stasera no, no vai, col vai, colone, col colone invece, invece purtroppo <ride> Ai primi decimi di febbre c'era il panico, oramai tutti i raffreddori erano covid. I decimi di febbre erano covid. Guai Ma a per COVID. No, eh, per fanno male le gambe e ti hanno covid. Eh, la no, no. luce, covid. Ma Al ti poi. ricordi un tempo uno starnuti tutti, tutti Salute, mo stanno Ti a caglia di sotto mano, veramente... A proposito di questo, io mi ricordo una battuta di Lucio a teatro, nella, nella prima settimana e dopo di che abbiamo chiuso, fece una battuta e dice: Non ho mai visto un teatro dove nessuno. Tossisce, perché prima che fa tutti, sono fuori tutto quanto perché Mi ricordo che io mi sono fatto una grossa risata, poi la settimana dopo, vabbè, stupido lockdown. Ma io credo che eh, la crisi del teatro, questa trasmissione, poteva andare bene anche due anni fa, tre anni fa, anche quattro sì, anni se fa. Sì, non mi fa, rubare perché... la domanda perché parliamo del perché parcheggio, la... parliamo… Sì, eh, la, eh, crisi, eh. la crisi del teatro… I ha... mariti che si scocciano, eh, da... ci arriviamo, ci arriviamo. Allora, Noi, noi raccontiamo, raccontiamo anche storie diciamo, un pochino più toccanti perché non tocca soltanto attori esperti, gente che il, lo stage lo ha consumata no? con le, le suole, i tacche delle scarpe. Eh, Renato è un giovanissimo ballerino che ha creduto nelle sue capacità ed è molto bravo, io ho visto dei, dei video dei suoi filmati e niente, con grandissimo impegno e sacrificio è andato, si è scelto una delle migliori scuole europee, quindi stiamo parlando di una scuola svizzera, raccontaci brevemente proprio un primo passaggio della tua storia. Allora, all'età di 18 anni, innanzitutto buonasera a tutti, e semplicemente all'età di 18 anni ho scelto di andare via di casa, e di travedere questa, questo percorso che poi mi ha dovuto portare alla carriera professionale da danzatore in Svizzera dove ho avuto piacere di collaborare e lavorare con tantissimi coreografi sul, sulla platea della danza contemporanea Grazie a questa università e a questa esperienza sono riuscito ad ottenere un contratto in una compagnia statale in Germania di un grande teatro dove ho, veramente ho provato eh, quel brivido, quell'emozione del, del la lavoro di compagnia, del palco, il contatto con di, tutto, di quella sensibilità soprattutto e, dopodiché è successo quello che è successo e purtroppo il mondo ha subito uno stop soprattutto nel campo artistico Fermiamoci qua, ci ritorniamo, Nat Natalia Natalia. Natalia nome bellissimo. Eh, Natalia, sorriso, mettete una mascherina a Natalia. L'avete uccisa? No, devo, io ti devo ringraziare questa sera perché dopo molti mesi ho messo il rossetto. Quindi, eh, grazie, no, no, no anzi, eh, inquadratemi. Quindi, eh, eh, Natalia, quindi, eh, questo lockdown, questo Covid, ha tagliato le gambe a chi come voi, è un attore ormai affermatissimo, ma anche ai giovani quindi interrompe anche un po' la continuità artistica secondo te? Sicuramente sì Stiamo parlando di un anno di sosta Sì, un importante. anno di sosta anche se devo dire la verità chi è attore è attore comunque insomma, diciamo che le scuole di recitazione purtroppo eh, beh, eh, eh, le hanno chiuse perché inevitabilmente non si poteva fare insomma, non si poteva fare accademia, scuola e quant'altro per quanto ci riguarda, noi siamo stati investiti da uno tsunami, noi abbiamo paura dell'altro, cosa che invece noi abbiamo bisogno, noi artisti, dell'altro. Noi viviamo per l'altro, comunichiamo con l'altro. Questo fantasma, l'altro è diventato un fantasma per noi. Perfetto. Eh, regia, abbiamo ancora in collegamento eh, l'amico Corrado, me lo, me lo ripassi gentilmente. Sono qua, sono qua. Carissimo, no, no non ti vedevo in video. Ti volevo chiedere, dal tuo punto di vista, dall'alto anche della tua esperienza artistica, cosa è mancato, cosa avrebbe dovuto fare il governo per sostenere e supportare appunto questa enorme platea artistica, perché è un indotto che occupa 340.000 lavoratori dell'arte e della cultura? Io credo che tutto, in tutto questo passaggio, innanzitutto saluto tutti gli amici e colleghi che stanno sul, è, è, è, è venuta a mancare fondamentalmente la chiarezza. Bastava essere chiari dall'inizio, dire che non si sarebbero mai aperti i teatri con le restrizioni, perché voglio dire, il ministro Franceschini probabilmente si occupava della gentile dell'arte forse, sicuramente non dello spettacolo, perché è, è, è colina proporre di fare lo spettacolo con, con, la, con la presenza. Di I teatri non si potrebbero pagare, nemmeno il tutto paga per compagnare, perché noi abbiamo spese di e di Emma per poi dopo arrivare a dare la, la pensione agli attori io infatti sono un, sono un 400 e grazie a questo 100 non spetta nessun tipo di ristoro perché soldi che le produzioni hanno dato allo Stato adesso lo Stato mi dice che loro non mi danno il ristoro perché mi danno la pensione dimenticando che non sono soldi dei, ma sono soldi delle produzioni. perfetto eh, noi ritorniamo da te fra qualche minuto Massimo poi sostanzialmente tu sei un attore eh, caratterista anche comico fai eh, moltissimi ruoli hai fatto e ne fai ancora quando la gente ti vede eh, sul palcoscenico eh, la tendenza è a sorridere perché io ti conosco artisticamente sei come tutti i presenti, anche il collega e eh, l'amico eh, Corrado, bravissimo, fatemelo dire. Maestro. E quindi però dietro a quella maschera, perché ognuno di voi poi quando sta sul palcoscenico veste una maschera e non una mascherina, c'è l'uomo, c'è il lavoratore. Voi siete dei veri e propri lavoratori, dei lavoratori del mondo artistico qual è la sensazione adesso da lavoratore sospeso senza cassa integrazione come, voglio essere brutale come si tira avanti la baracca Ma guarda io oltre a, a rispondere a questa tua domanda molto precisa bisogna fare una premessa io penso anche a tutti quegli operatori dello spettacolo perché non esistono solo gli certo, attori tecnici luci, audio esiste ehm. tutta una macchina del eh teatro certo, certo. che si muove quando c'è uno spettacolo ci sono tutti i macchinisti, Ma da, noi parliamo da quello che apre la porta del teatro fino all'ultimo all operatore de, de, de dello, dello spettacolo. Quindi come fanno queste persone che vivono eh, di quello, devono portare avanti famiglie come sicuramente anche gli attori? Poi eh, sarà, ci saranno probabilmente degli attori che avranno accumulato un po' di più durante la loro carriera e quindi mi fa piacere per loro, invece coloro i quali hanno messo invece purtroppo di meno da parte. va rinnovato di volta in volta, chiaramente. Allora, io sono d'accordo con quello che diceva eh, Corrado, bisogna, bisogna, bisognava avere un po' più di chiarezza, ma soprattutto bisognava, bisognava mettere in campo una normativa certa, una normativa che, eh, collegandomi a quello che diceva eh, l'amico Lello, è... Dice la crisi del teatro, una crisi del teatro che dipende, è sempre dipesa non solo da un problema proprio di, di organizzazione e di struttura, ma anche da normative che non, non, non, non ho mai visto vere. Cioè, il teatro non è, non, è, non è regolarizzato come dovrebbe. Regolamentato? Non è regolarizzato assolutamente, non ci sono regolamenti, non ci sono discipline normative che difendono anche le associazioni. Ma in realtà viene difesa solo la, una categoria più forte, cioè una categoria VIP. Però gli attori, non, non bisognerebbe fare una distinzione tra gli attori VIP. Gli attori sono no, attori. Eh certo. Non esiste. Ci stanno quelli un po' più fortunati. Esattamente, ma là è una questione di fortuna. Poi non, se, se apriamo questo libro è inutile, voglio dire, voglio lo, potrebbe dire, potrebbe aprire la Bibbia. Dopo lo apriamo, eh, non abbiamo però paura. Però il problema è che non esiste una norma. Ancora di più lo dimostra eh, la, la venuta del Covid che praticamente ha fatto di tutta la debolezza della nostra nazione che poi ha un patrimonio culturale inestimabile, il teatro è, è proprio uno dei, dei, dei, dei, dei, delle, delle pietre miliari della nostra, della nostra cultura e non viene difeso, ne con una norma e ancora di più in questo caso con questo tsunami di cui parlava Natali. Quindi noi stiamo parlando praticamente del teatro contemporaneo che comprende esperienze teatrali da che vanno avanti già dal Novecento, il Covid ha tagliato un secolo di cultura secondo te, si riprenderà, che succederà? Il Covid non ha tagliato sicuramente la cultura perché quella è. L'ha interrotta sicuramente. L'ha interrotta, ma non mi ha interrotto tante altre cose. Allora, il, il problema che io ti dicevo prima è che il teatro, la crisi del teatro, ma non è adesso col Covid, ma è anche prima, perché non è che noi. Ne parliamo nella seconda. seconda, nella vabbè, seconda vabbè, parte. Scusi, ma cacchia sempre fatto la seconda. No, puro Covid fa tra la seconda. <ride> Se attore ovunque. No, ne parliamo nella seconda no, parte della, della crisi proprio endemica del del teatro però, però va il, avanti da un po' però, di anno però parlando del, del io mi rendo conto che noi il, ne parlamo, io Massimo, mi rendo conto che l'Italia è un po', la, è un po la, coda del fanalino, la coda di fanalino economicamente noi non siamo così forti come lo può essere la coda del fanalino è meravigliosa eh, eh, me dicendo? la voglio segnare sì, il, signale, fanalino di di coda. il fanalino di Cosa? Vabbè, ma... e, sei un attore o comunque Noi attore anche se Lui va a fare la spesa Tu ne teni pure l'acqua eh, cioè, cioè. eh, eh, cioè. eh. eh, Comunque noi non faria. siamo forti economicamente come, le alt come altre nazioni Come la, la Germania eh, La stessa Svizzera che pur, pur piccola che è però è ricca Quindi noi siamo, non siamo anche già indebitati per altri motivi Per cui a volte molte richieste che si chiedono al governo voglio dire, sono pochi problemi per, per soddisfare un po' tutti in una, in una pandemia dove ha colpito tutti, non è che ha colpito qualcuno di più, no, ha colpito tutti, tutti dai i settori, commercianti, tutti ai i piccoli settori, artigiani, certo. eh, con chiunque parli c'è gente che sta con il lumicino, quindi voglio dire l'unica cosa che probabilmente si poteva fare meglio era da subito capire a chi, a chi toccavano i ristori e subito farli partire purtroppo dico per inesperienza dei nostri politici perché molti a verità, a verità potessero essere stati pure a casa a fare i servizi insieme in moglie e non nessuna sta in Parlamento perché non hanno questa per questa catena me la sto segnando ah, certo. ah, no, perché parecchi veramente ti fanno me la brividire quando parlano e cioè, non hanno esperienza Franceschini adesso, parlando appunto, Corrado diceva l'ennesima pigliata per i fondelli, ma Franceschini ora ha fatto una dichiarazione, ha detto sì aprite il 27 però i ristori sono saldi, cioè noi continueremo a dare i ristori perché anche noi attori il registro degli attori pensavamo che Franceschini forse volesse dire io nella dire, seconda parte vi faccio incazzare un po' si perché si ho delle parte. notizie si no, si non si nella parte. seconda ah. parte vi faccio incazzare un po' città ci ha parlato di argomenti la seconda, eh. seconda parte prima <ride> poi, poi volevo dire solo una cosa giusto per mh, poi quando la seconda parte forse più interessante eh. no, <ride> stufate no, questa pandemia mi fa... ha tagliato le gambe io mi sono preoccupata assai. Non so perché, mezzo sospetto no, no. ce l'ho. L'ha detto lui. No, è perché io già so che lei lo ha pensato. E vorrei... che allora, guarda lì, è maliziosa Cosa hai pensato? proprio quello che ha detto lui e traduci, e traduci per avuto. noi poveri mortali ma sai, io e lui ci siamo sentiti noi ci sentiamo sempre cioè faccio delle battute per della serie o Covid te ha utato per lungo, te t'ha avutato l'unico per l'allenamento in allenamento diciamo o Covid ti ha, ha tagliato le gambe mi <ride> ha tagliato le gambe mi posso allacciare un attimo una cosa che ha detto Corrado? tu puoi fare quasi tutto benissimo, allora mi attengo a questa cosuccia la cosa più è, Corrado me ne darà sicuramente atto Triste perché di una tristezza infinita, noi abbiamo un registro di categoria degli attori dove comunichiamo tra di noi, c'è proprio la cernita del contributo perché gli attori con un minimo di contributo, di sette contributi in quell'anno, sono riusciti ad avere un ristoro. Devi sapere che noi non abbiamo continuità, noi non abbiamo il posto, il certo, certo. famoso posto, noi lavoriamo a contratto, magari un anno becchi una tornée pazzesca a 100 date, allora sono 100 contributi, un anno magari non lavori, sai quanti, sai, che succede. Sai quanti colleghi hanno beccato proprio quell'anno che magari non hanno lavorato e non hanno i sette contributi e in questo caso… Si sono tagliati letteralmente le gambe e questo, ma metti questo poi dopo il coltello nella piaga. piaga sì, mettendo sì, il fatto è sabate, sabate, Questa è la terza parte. La terza, perché nella seconda Quindi, parte. è una no, tristezza no, infinita. Credo che lei stia mettendo un po' il coltello nella piaga e lo stia anche eh, rigirando il no, fa fatto fa di tagliare no, le gambe. No, ma perché mi volevo perché se tagliamo le gambe non... a Massimo, non... è un metro no, e 90: A Massimo vorrei tagliare altre cose l'ipocondria, no, fammela dire <ride> ah, No, no, <ride> no hai, per un attimo mi hai, no, no, mi no, hai tolto il respiro ma, già mai una roba del genere mi, hai, comunque, mi hai tolto il io sono per ragazzi, immagino anche voi Pirone, buonasera eh, signori, Pirone? stiamo dire. facendo una trasmissione in diretta sta parlando una collega eh, non lo so, io lo so Fate il <ride> comunque volevo dire che io sono per lo storico lei voleva storico. tagliarti qualcosa, glielo facciamo dire io sono dire. per lo storico dell'artista perché l'artista che purtroppo è vittima di contratti e quant'altro Magari per fortuna, per sfortuna, per sistema, perché magari il personaggio non è giusto, non sempre viene preso, viene, prende un contratto. Quindi l'attore che fa è attore e non, non è attore, no, l'attore è attore sempre. Quindi certo. magari dare i ristori in base ad uno storico. Che non è passato. Ovviamente. Che non è passato, questa è la tragedia. E Corrado me ne dà sicuramente altro. Assolutamente atto. sì. Appena dei contributi è abbastanza. E' a monte. Vero Corrado, giusto? 78. Eh. Vabbè, ma tu sei un ragazzino. E invece a proposito di ragazzino, a te questa cosa che eri proprio in una fase, una start-up proprio artistica, ti ha tagliato veramente le gambe? A me sì, completamente. Diciamo perché... Cioè, ha tagliato i tuoi sogni, le tue... Sì, soprattutto i miei obiettivi in un, certo, in un certo periodo, dove ho fatto tanta fatica per riprenderli in mano e lottare per loro... Eh, ma specialmente perché noi ballerini, fatemelo dire, lui fa tanto sacrificio perché continua da sola ad allenarsi. Io vedo, eh, ti, ho ti ho spiato, ho visto i suoi video. Lui anche sulla scogliera, va là, balla, balla fa... sei meraviglioso. Continua, scusami. Specialmente perché noi ballerini usiamo il, no il nostro corpo e se il nostro corpo, quello strumento che ci permette di trasmettere. Emozioni non lo usiamo, non lo alleniamo co in, con una certa continuità, ad un certo punto smette di funzionare nel modo giusto e automaticamente uno deve abbandonare perché non è appunto come attori, musicisti eh, e altre categorie che fanno parte del teatro… Che dove possono comunque nel tempo continuare il loro lavoro anche, se, eh, du anche durante uno stop, perché possono avere il modo di eh, avere questa continuità. Ma noi danzatori, da, da casa, con delle lezioni online, in streaming, ma come possiamo allenare il nostro corpo? Come possiamo tornare in forma come prima per poi tornare a regalare quelle emozioni a alla platea, al pubblico che viene a teatro? Come possiamo fare? Purtroppo in Italia io penso che la, il culto del teatro già prima del Covid era veramente povero, nel senso non c'è questo concetto di andare al teatro per vedere uno spettacolo, eh, magari, non so, creare com community in questo caso, dove ci sono... Bene, stai andando anche essere... tu nella seconda parte della puntata. <ride> sì. Adesso prova. dobbiamo dare la, la pubblicità. Incombe, incombe. In Noi ringraziamo sempre i nostri amici sponsor che ci permettono di andare in video. Pubblicità. pubblicità.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 SIDELMED SPA, verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it Ed eccoci qua, bentornati, benvenuti per chi non ci avesse seguito nella prima parte. Qua ci sta tutta una diatriba sulla prima e sulla seconda parte, no? Che è bello, <ride> a telecamera esprimente. Poi parte ragazzi, è difficile gestire. Eh, tre attori eh, di questo livello di questa natura è un bravissimo ballerino è un bravissimo ballerino però molto bravo eh, tranquillo che danza. Lui danza invece noi abbiamo, la abbiamo che danza. Le, Lello Pirone a cui hanno tagliato le gambe anche a lui però non so se so no fortunatamente lui è un metro e 96 <ride> quindi gli do le gambe insomma c'è altri due tre tagli ancora da fare niente noi stavamo scherzosamente parlando di un argomento molto molto serio quindi la crisi del teatro ma il covid ha dato probabilmente il colpo di grazia ma è una crisi che va avanti e questa la domanda vale per tutti e tre chiaramente eh, la crisi va avanti da un pochino di tempo perché c'è stata una perdita per faccio l'esempio su di me io sono stato abbonato per tantissimi anni al Diana poi ho, so ho finito non ci sono più andato come me tantissime altre persone poi oggi basta andare al botteghino si trovano immediatamente i posti l'abbonamento, sì, c'è, cioè una volta bisognava fare addirittura la lista di attesa è una crisi endemica dovuta a anche ai costi del biglietto, ma io ho fatto prima di fare la puntata una serie di interviste per strada, fermando le persone con la telecamerina e il microfono. Abbiamo chiesto lei va a teatro. Qualcuno sì, qualcuno non sapeva neanche cosa fare. Qualcuno ha detto sì, io ci andavo, non ci vado più perché mi ha detto i soldi del biglietto, i soldi del garage, i soldi del parcheggio. Mia moglie, dopo, fa una cena? Quindi il problema è diventato un problema serio, anche se ci ridiamo sopra, vai Massimo. Io credo che sicuramente questo è il uno degli aspetti. Ci sono poi sicuramente altri aspetti perché, voglio dire, prima eh, qui abbiamo eh, Lello che mi, mi può essere di supporto, ma Corrado lo stesso e anche Natalia. C'era la, la vera tradizione del teatro, c'era cioè la vera cultura del teatro. Si andava a teatro, ma il teatro era un appuntamento per il cittadino, partecipativo aveva bisogno, anche. Partecipativo, c'era l'appuntamento, c'era. Eh, le file, Esattamente, quindi c'erano le file vicino ai botteghini, quindi Infatti a prescindere che... dal... L'avvento della, della, della televisione in maniera anche invasiva nel mondo della cultura teatrale ha, fatto, ha cambiato un po' il sistema. E addirittura ancora, scusatemi a questo punto e i social ne vogliamo parlare ancora di più. La Anche perché la in questo momento social, storico in questo momento storico praticamente eh, ci dicono che niente sarà più come prima. Quindi eh, si prospetta per tutto quello che riguarda l'arte, il teatro immagino, non so che deve essere performato in via digitale. Voi vi no. siete già organizzati? Adore. Questo Facciamo no, no, no, tu no, ehm. a tutti sì, la sì, domanda sì. perché Dispondi. questa è sì, una sì, no, La domanda vale per tutti quanti della scuola. Io, io, già mai. No. Mi rispondo io. sono stato uno dei primi che all'iniziativa del spettacolo in streaming. Io su Facebook, che è l'unico social, sì, ne parlammo pure una volta. Ne parlamo, io l'ho scritto subito. Per me è stata una scelta sbagliata perché già avevamo perso una fetta di pubblico che non era più educato a venire a teatro. Vestirsi, prepararsi, intolettarsi. Prendere la macchina, fare la fila, prendere il biglietto, prendere il parcheggio, pensare di andare a mangiare una pizza, era un momento, qualcuno lo definisce un momento troppo dispendioso, qualcun altro lo definisce un momento di socializzazione. Adesso fare abituare, di di fare pensieri. abituare persino il pubblico. Che lo spettacolo se lo vede in pigiama che a di Coppa Purtroppo abbiamo sbagliato tutto. Io l'ho detto dal primo momento. Però sembra che queste siano le direttive europee. Proprio io ho visto sul no, Ministero, no, ministero europee, della Cultura: direttive europee no. ma lo le direttive europee sono per l'incentivazione, al, al di là dell'internazionalizzazione del teatro, della, del cinema, dell'arte dell in generale, sì. ma della digitalizzazione. infatti tutti i musei, verso, adesso si sono può orientati entrare orientati in verso direzione. Va bene, e, tutto a posto, no. volete riprendere lo spettacolo che si fa a teatro lo volete far vedere in America, come ci mannavano, lo fate vedere in America, in Australia Oggi mi sta i, bene, i, perché quello americano da me non verrebbe mai a vedersi ci stanno un po' di chilometri di distanza ma pretendere che lo spettacolo, il teatro si faccia in una sola sera si registra, quindi gli attori lavorano in una sola sera con dieci giorni di prova, poi tu andiamo un po' riproduzione di produzione che non te neanche in prova come te la No, a... io non lo voglio parlare. Delle non sa, ci sia la terza eh. parte, ma questo No, no, no. Sì, no. È la terza, no. terza. terza. È la terza. È avrei, Dicevo, allora, ridurre il teatro ad una sola ripresa televisiva e poi passarla in streaming a tutte le televisioni. Dice, ma arrivavamo a fare la varietà. Mi mi serve i faticai, io ci stai in teatro, al di là della parte emozionale, senza certo. pubblico, senza pubblico, con solo cameraman che per quanto uno gli vuole bene i cameraman come vogliamo bene i signori che stanno qua, ma nega che sette cameraman che ripigliano una commedia fanno pubblico. Cioè noi, noi lavoriamo con le emozioni, con certo. il contatto, lo diceva prima Natalia, non è possibile, credo che Corrado sia pienamente d'accordo certo. con me perché ci conosciamo da tanti anni e so come la pensa. Teatro è fatto di emozioni che si mettono in gioco. Ah, certo. quindi non è proprio lo streaming per me è un grande fallimento per il teatro sì. poi, sì, voglio dire Corrado ah, eh. ci stai seguendo? Eh, allora, dire il vero io credo se il giro delle domande deve essere questo me lo dicevate perché passa prima la metropolitana <ride> sei un grande ci devi eh, scusare eh, ma eh, sono eh, purtroppo eh. dei tempi che che stiamo no, cercando per Dio, però, però a questo punto qua cioè io sto qua ascolto la mia discussione senza poter intervenire no no tu puoi, no, puoi intervenire quando vuoi io te l'ho detto in apertura quando vuoi entra okay. lo puoi fare tranquillamente okay. anzi io mi meravigliavo che non entrassi ancora siamo pa... no no no no, Allora, non pot... avevo capito che potevo intervenire assolutamente non ti avrei tenuto là non mi sarei permesso quindi su questo tema che stiamo toccando adesso mi piacerebbe sentire anche eh, la tua opinione, qual è la tua visione? Allora, io ho iniziato questo mestiere 45 anni fa e il contratto nazionale lavoratori dello spettacolo prevedeva che l'attore doveva offrire alla produzione otto spettacoli in 7 giorni con un giorno di riposo, giusto? per cui un contratto di tre mesi tu sapevi che venivi pagato tutti i giorni anche quando non si lavorava Beh. dopodiché non so quale intelligentone ha deciso di cambiare le regole per cui noi come le signorine che normalmente sono per strada anche i signorini non abbiamo i copertoni ma lavoriamo a prestazione questa è tra male, è bruttissima sta cosa per dei professionisti. Quando lavoriamo veniamo pagati, quando non lavoriamo non veniamo pagati. Con la differenza che la signorina col copertone in una serata può fare anche 10-12 prestazioni. A noi è una. e a Materius si va un po'. Questa, questa è, veramente, è veramente una cosa molto triste. Eh, io ho infatti... detto questo, questo, si dovrebbe fare una legge seria, non nelle giugole che si fanno in Italia. A questo aggiungiamo che si dovrebbe iniziare a fare anche per buon teatro. Perché se tu fai cattivo teatro, come ne è stato fatto in campania tanto ultimamente, parlo pre-Covid, i risultati sono quelli che la gente a teatro non ci viene e hanno ragione. La prestazione, usando un termine che hai usato prima, non vale praticamente il prezzo del biglietto, stiamo dicendo? Non vale il prezzo del biglietto perché il biglietto è più, più alto di quello che lo metti non puoi perché non sei un, un crepinetto di Medinsud, non sei il personaggio che ha fatto la sitcom giusta, sei un attore di teatro e allora non hai disabilità e la gente al teatro, quelli che non conosce non mi viene a vedere. Certo. Secondo te cosa bisognerebbe fare in questo caso? Chiudere e resentare tutto. Ah, lo stanno facendo eh, quindi. Eh ma non nel modo che di inclinare noi. Non chiusute e forzate da, da eventi catastrofici. Ci dovremmo un attimino passare la mano sulla coscienza di. tutti, Iniziare a decidere di fare del buon teatro tutti evitare tante prese rispondenti che sono state fatte, commedie fatte, rifatte, trite, ritrite, con titoli cambiati. Fare delle buone compagnie, che non significa dover spendere tanto. Ci sono ottimi attori che non lavorano. Ci, Ci sta salutando anche Fulvio Man Pastore che ringraziamo e salutiamo. Scusa Fulvio. Iniziando, iniziando a pagare le prove, che ormai non vengono pagate da anni dalle corruzioni mediterranee. Vedo molto, vedo molto consenso all'interno dello certo. studio su questo. Covid, il Covid è l'ultimo dei problemi: il Covid ha tirato fuori quelli che sono problemi atavici di vent'anni, non di un giorno. E Vabbè, cioè, per mettere il dito data... nella piaga, cosa ne pensa, te? per esempio, dei, dei personaggi che escono dai social, per esempio, un Frank Matano che. Uh, è diventato famoso facendo le, le scorreggine sulle panchine facendo scherzi telefonici per esempio no, parlando delle nuove generazioni è loro bravo, mh, non fanno bravo. sono diventati ti darei, ti darei delle compresse di carbone <ride> ti voglio bene <ride> sei un grande Corra, sei un grande il carbone evita l'areofamiglia Perfetto. Vabbè, non ho nulla Mattano, contro Frank Matano eh. volevo, eh, no, eh. volevo solo evidenziare il fenomeno che adesso tutti hanno una telecamera in mano un telefonino e questa visibilità diciamo Ma questo distrarre. accade anche per il giornalismo un sì. hanno una telecamera in, in mano e hanno il di dietro al posto della faccia <ride> perfetto allora io voglio fare un attimino un passo indietro quando io dicevo al mio amico Lello eh, questa è la seconda parte, è la, seconda, la seconda parte che mi ero eh, eh, proprio Penso come avrete. <ride> tu sai là e seguisci che puoi intervenire quando vuoi. Allora, molti dicono di voler salvare il teatro e propongono strade artificiose, quali teatro in video. Ne abbiamo parlato, quali canali speciali tipo Netflix, eccetera. Credo invece, e questo è un mio pensiero e voglio sapere se siete d'accordo, che il problema del teatro non è tanto salvare il teatro in tv, ma quanto salvare il teatro in teatro. Quello che manca è proprio il teatro. Quindi ma, qual è il rapporto con i produttori, con le produzioni? In teatro, intanto, il teatro intanto è il luogo. Eh Certo, deputato Deputato, e... poi noi siamo i teatranti tutta la categoria intesa teatranti certo. di tutti quelli che operano ma il teatro, quando si dice voglio salvare il teatro ah ma salvo il luogo, il teatro No, il, il teatro in quanto no. luogo eh, Allora, Chiaro che significa, significa? che il teatro si fa dove? Nel teatro Che è il luogo deputato? teatro. può chiamare maniera mm. Come lo diversamente? Non lo voglio neanche sapere Ma che io mi permetto di dire pure di una cosa, Sergio, il se teatro, teatro è un luogo deputato. Mo, eh, teatro all'aperto, teatro an anfiteatri, arene, i teatri nell'antica Grecia c'erano cioè, i teatri, c'è cioè, il teatro. Ma c'è stata è comunque una, una cattiva co contaminazione culturale di quello che è il teatro? la contaminazione? Bello. L'ho usato perché sapevo che ti piaceva Era un vocabolo che veniva usato nella seconda parte Che sia la terza parte? Non vorrei andare oltre. Sbrigatevi che siamo in chiusura Questa contaminazione diciamo culturale Diciamo che c'è stata anche una tendenza da parte dei produttori Di dire voglio fare soldi, voglio incassare Cosa ha capito? Hai cominciato a seguire la massa La massa cos'è che guardava? Determinate diciamo tipologie di tra virgolette attori, ma non erano attori, erano spettacoli. animatori ragazzi, spettacoli, un'altra forma di spettacolo, hanno pensato più a fare soldi pensando al botteghino e quindi l'arte è andata un pochino, inteso la tradizione, i testi e quant'altro, è andato un pochino indietro, c'è stato un pochino questo, Lelio, è accaduto. No, ma tu lo sai che Perché io... Perché tu una che Permettetemi, scusatemi, <ride> scusami Massimo, io sono profano, io il teatro l'ho visto sempre No, no, tu facevi parte del teatro, quel gioco, tu eri parte integrante. Ah, fondamentale! La parte fondamentale. Quindi ero parte. Sì, poi ci sta anche l'attore, quello che dice. Chi chi? Dile come lui. Cioè, poi ti fa diventare. A me non mi piace tanto questo tipo. di cosa, però voglio dire, teatro, immediatamente, io penso. Edoardo, come scuola, penso Taranto? Parlo di questi giganti del teatro. Io, quando penso al oggi c'è una concezione diversa, c'è una domanda da casa, qualcuno ammoniva quasi dicendo eh, Sergio, un attore come Taranto, credo che debba essere un po' meno polemico sul nuovo teatro. Eh, maestro, hai facoltà di risposta se hai sentito la domanda? No. Dov'è il nuovo teatro? Prendere Duarte straziarlo con il sindaco di Regione Sanità, quello è il nuovo teatro. No, la domanda è rivolta a te, quindi rispondi. No, risposta, lui ha chiesto io qual è rispondo, il, nuovo il nuovo teatro. Ah, qual è il nuovo teatro? Scusami, non ti avevo sentito io. Sì, allora speriamo che il nostro amico Luigi che ci segue da casa ci spieghi a, a quale tipo di. Se lo spiega. Sempre lo spiega qual è il nuovo teatro, perfetto, perfetto. Sono, sono no, la, ver la verità. Dice... Allora, se ci scrive ti giro la domanda. Massimo, stavi dicendo qualcosa? Ti ho no, porto la parola. No, io dicevo che c'è una confusione perché io per strada a volte che sanno che faccio la tua cosa, sai cosa fa è è proprio la fotografia di quello che stiamo dicendo sai cosa fa la persona normale tutti i giorni il quotidiano il signore che mi vede in televisione cioè, e mi fa il nome di un cabarettista io non ne faccio nessuno oppure di un, di, di, di un, di un eh, in, animatore qualche animatore che diventa poi è andato in televisione e dice però che non è, è un bravo che lo un attore. E allora ti capisci, ehm. un po capisci male. Tutta la, no, io non dico niente, capisci no. tutta la confusione la perché considerano attori anche la esaminazione eh, eh, bello, questa è una puntata a parte perché dobbiamo però, parlare di fare all'interno del sistema televisivo e anche artistico, perché ormai, ripeto, oggi se voi girate per social e sicuramente ci sta il barzellettiere che racconta. Siamo in televisione, non si può dire delle cagate pazzesche che non fanno ridere nessuno, prendo 80.000 mi piace, però, che non giusto, sono 80.000 social, però in quel la... momento lui è diventato personale. I social sono un altro meccanismo che devo dire sinceramente... Ne io faremo non una passata, se voi state pronti li uso... uso, uso Anche ah, usiamo le cose mi sono riconvertito, quindi Instagram cose però è un altro meccanismo che è anche un meccanismo commerciale, quindi sui social ci devi andare ad investire, Assolutamente, eh, non è un, un sì. meccanismo che... No, no, io parlo... Quindi, di... però il problema, è io mi voglio... Eh, sono velocissimo, perché giustamente non per rubare tempo agli altri, anche perché siamo in chiusura quello che diceva Corrado è fondamentale cioè quando ho parlato di contratto quando c'era il contratto degli attori questo non per fare di indietro c'era un contratto, c'era una regola l'attore lavorava ogni giorno cosa è successo? Quando è cambiata la regola è successa una cosa molto molto molto brutta, cioè quella che il sistema non solo spettacolo ma per altri motivi anche gli altri sistemi lavorativi sono cominciati a diventare schiavi di un, ma, di un male dell'Italia, il lavoro nero. Perché? Perché eh, chiaramente a quel punto devi essere schiavo di andare a lavorare anche senza essere contrattualizzato. Altrimenti non lavori. Se no non lavori. Quindi non hai fatto altro che... È un cane che si morde la gola. Sono altri 10 pronti ad accettare. Hai agevolato tutta una serie di meccanismi, purtroppo, che devi mm. agevolare, perché se no muori di fame che poi ti tornano contro. E a monte cosa c'è? La produzione che decide tutto questo, no? ma eh, anche, lo, an anche, decide... anche loro, eh, anche loro, voi me lo insegnate, sì. la consuetudine diventa legge. Sì, ahimè. Diventi, diventa abitudine. Corrata, hai lavorato mai senza contratto? Eh era una provocazione, era una provocazione sulla scorta delle cose devo che dire, devo, dire, devo dire la verità: eh, fondamentalmente, quando per otto anni in coppia con il mio caro amico, che non c'è più, purtroppo Mirko Seme, abbiamo fatto coppia di Cardarelli, per cui noi sapevamo già che come, come scendevamo verso il sud lavorava senza contratto. Era così. Cioè noi al nord eravamo contrattualizzati, con contributi tessati Quando si arrivava al sud, senza contratto. E' un male endemico territoriale dal tuo punto di vista? Guarda, non lo so. Forse è una cattiva attitudine. Mettiamola così, perché purtroppo era così. E parli con uno che voglio dire, è per il regno delle due Sicilie, sicuramente non sono un nordista va benissimo. E eh, c'è anche da dire che le produzioni, non ha, si produce, non ci sono grandi si produzioni, produzioni si, diciamolo. Se però, però, eh? fria, fria Upesce, pullacqua, per Quindi, cui no, non ci per sono cui, molte volte. Che, Teatrali, napoletani, almeno per quel che mi riguarda, che ho sempre lavorato col il contratto. Teatro, dico. Teatro, sì. Teatro, teatro, teatro, sì. E eh, questa, questa è una buona... No, natura. poi è successo negli anni che ti sei trovato, eh, cioè, che eh, cioè, non cioè, hai trovato cioè, i contributi che ti avevano detto che avevano versato... Questo eh, è accaduto in questa fase. Renato, in Svizzera allora, hai, hai lavorato io con io delle lavoro, compagnie sì, contrattualizzate, sì. contrattualizzate retribuito in modo giusto, pagata, mi hanno pagato sempre prove, controprove. Sempre Come puntualmente. Si a quel punto, quel minuto, di non è venuto mai nessuno a dire puoi lavorare davanti. Assolutamente no. Anzi, sono anche scusati per aver sbagliato nel compilare il contratto per quanto riguarda l'importo. Doveva essere retribuito a noi danzatori è il motivo Anzi, per cui andremo tutti, tutti in Germania in con lui. Con lui, lui, a no, con lui. No, allora, no. benvenuto in Italia perché, guarda, Difficzio. Difficzio. Difficzio. Difficzio. Difficzio. Difficzio. Difficzio. tutti Difficzio. in Svizzera in Germania la stessa cosa. Difficzio. No, andremo tutti no, con lui, lui. pur essendo no. giovanissimo. Quanti anni ha? Lui, pur essendo giovanissimo, ha già un bel curriculum. Si, è bravo. Corrado, in noi siamo. No, sì, dico tu ci sei, ce ne andiamo in Svizzera con lui. Già l'ha detto, sì. Facciamo una compagnia in Amico. una compagnia instabile? A Zurigo ah. vorrei andare, che mi piace. Eh, ah, ero la proprio lì, lì. ero proprio lì. Lui Bravo. stava, lui stava oh, con a Zurigo. Facciamo una a Zurigo. Lo sanno già! Lo sanno che lo San siamo già. Lo sanno già, lo sanno già. Quindi abbiamo sì. già organizzato una <ride> compagnia <ride> instabile. Perché da, sì. da quello che sta avvenendo fuori un po' di instabilità eh, ci sta anche il uso attori principali tu e me e Massimo posso fare la spalla? Io sono. No, no, io agito proprio i stessi ruolo. Sì, sì. Senza capire, Beh, tutti esattamente, tui, eh. sì. No? E eh, vabbè, eh, Massimo mi. No, ma io non, non ci sto. A, a me mi diverte... La spalla a Pirone è difficile. Perché c'è arrivato Tu sei cattiva. Quindi... Io te lo no, devo no, dire. No, lei no, lei no. insinua <ride> sempre. Ma io Guarda, mi penso da quanti vedere... anni la sopporto in scena Cosa <ride> da pazzi? Ecco, Sembrava per... più giovane ecco per, ecco, per esempio, uno dei motivi dello streaming, per quanto mi riguarda io parlo proprio per me, io non potrei improvvisare Ma come mai? Perché io improvviso con il pubblico, senza pubblico non, non mi verrebbe che... da fare non questo spirito, questa energia da dove la cogli? dell'input, l'input è il pubblico Ma dai è il cuore piaciuto. è il cuore dello spettacolo Sergio a proposito dai. di questo mi hai fatto in mente una cosa perché prima, so. prima vedete prima che non Corrado, è Corrado ha detto una cosa ha nominato una persona a noi cara che è Mimmo Zebe sì. sì. ah, sì. carissimo sì. amico sì. era voglio dire la, la metà di sì. Corrado per tanto tempo loro, loro erano la nostra icona perché sì. Loro facevano il cabaret, quello di quello, quello, di quello, là, quello lì ma si ma cabaret non lo facevano cioè, attori, attori. i cabarettisti. Erano attori di teatro esattamente Comici che, che, che, esatto. che pre allora, si prendevano, detto, si prendevano, beh, si prendevano beh, in prestito una cosa giustissima oh no. perché per... sì. No, perché noi quando vincemmo il festival nazionale del cabaret di Di Loano? Si, sì, me lo ricordo non ci credevamo perché voglio dire io avevo semplicemente preso quello che era la parodia, sketch avevo messo in discussione Giulietta e Romeo. Come oh no, mimagava cambiando mettendoci dentro la demenzialità. E noi, noi lo facciamo tutte le tempo. volte che Napoli incontra il Verona, è eh, questo. Eh. Ecco. Ah, sì, sì, sì. sì, sì. <ride> Va bene. Sergio, Luigi Com Castagnola ha risposto ah, alla... Luigi lui ha scritto un libro? <ride> allora premesso che non faccio parte del mondo teatrale lo so Luigi ti conosco e sei un caro amico ma sento parlare di teatro dove il pubblico non può accedere accettare quindi eh, problemi eh, di eh, discriminare il teatro non credo che i giovani artisti vanno incitati a crescere e fare meglio comunque gu guardo eh, Renato come un esempio di artista che, che fa sacrifici e riesce bravissimo eh, con mille difficoltà a farsi spazio ma eh, Luigi eh, parlo, io, parlo io per Corrado e per tutti quanti eh, il rapporto poi l'abbiamo spiegato non si riferiva ai giovani artisti capaci, bravi, impegnati tipo Renato si parlava a quello là che fa, che fa la scorreggina sul, sulla panchina e diventa, diventa un'icona quindi eh, hai fatto bene a precisare la cosa noi ti ringraziamo anche per eh, averci seguito noi siamo veramente ai titoli di coda io in questo momento eh, saluto e ringrazio tantissimo Corrado eh, che veramente è un'icona del, del teatro grazie per la partecipazione eh, ringrazio anche, anche Fulvio Pastore che ti adora e quindi eh, è amico mio d'infanzia lui ha collega... più <ride> un bacio grande corrado grazie voglio ringraziare un bacio grande a Belgo a tutti quanti a Massimo a Natalia no a Natalia no perché parla male di, di, di Lei, <ride> quindi niente è basta vale, ciao caro <ride> ciao, ciao caro, alla prossima ciao. Allora, Massimo, eh, grazie, noi ci, ci incrociamo ogni tanto, quindi è sempre un piacere no, a bu, averti a con me. Ma poi io ti ringrazio perché hai fatto una piccola riunione stasera. Sì, abbiamo l'abbiamo trattato in maniera anno, leggera anno, per, dopo un anno. L io gli voglio so. molto bene sia a Lello so. che a Detto, poi Fatemi, tanto, Massimo, tanto siamo a telecamere spente sì, adesso non è vero ci stanno con lei lo ci incontriamo anche al mercatino ragazzi no, no. ma fatemelo dire ci a, incontriamo sotto a casa mia al bar al bar quindi lei, invece lei... io ti ringrazio perché mi fate incontrare Massimo che era un bel po' di tempo ma non è vero avete detto no si vede Massimo e io non vengo no, no, no, no. È, impossibile, <ride> mi, è impossibile mi piace mettere e tu, e tu la, la vuoi smettere noi con ci so... incontreremo nel mercatino a questo punto cambio voi. mercatino comunico <ride> ufficialmente anche in diretta tv che cambierò un mercatino sarà sempre un piacere incontrarti Grazie a te ti vedo quasi tutti i giorni perché ti voglio bene da tanto tempo. Grazie a tutti quanti voi per averci eh, seguiti da casa e per aver sopportato questo teatrino che abbiamo messo in scena qui in studio per, Storia, il, teatro però, per il teatro. Grazie a Giussi che mi sopporta. Ogni tanto mi dà la Oggi comitatina. No. Oggi non mi ha manco sopportato, quindi grazie a tutti gli amici Tecnico Studio, Tecnico Luce, Tecnico Audio e la regia sempre brava e puntuale. Noi vi ringraziamo. Voglio anticiparvi, questa volta ve lo dico, venerdì prossimo parleremo di un argomento bellissimo, perché abbiamo parlato di Diego Armando Maradona, abbiamo parlato della crisi del teatro, abbiamo parlato del Covid, parleremo di un argomento bellissimo, Gnam gnaman, parleremo del nuovo metodo gourmet del maestro Antonio Palamaro. Noi ci vediamo venerdì prossimo, buona serata, arrivederci a tutti, grazie a tutti i nostri sponsor, a venerdì a lei.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 Perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via vecchia Puglioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info chiocciola eurografo.net.